Grazie Presidente. Volevo porre ehm, in esordio eh, una domanda eh, proprio a lei, eh, in realtà era indirizzata precedentemente al Presidente di Vito, su quando eventualmente può, eh, possono intervenire i vertici di Farmacup che sono stati ovviamente invitati a questo, eh, a questo consiglio straordinario. Insomma, quindi è chiaro che aspettiamo anche eh, un, eh, un loro intervento dopo aver ascoltato... Il, asse, gli assessori eh, competenti per, per materia e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali perché per avere un quadro completo io credo che vadano ascoltati è stato invitato anche credo, il, eh, il collegio sindacale o una rappresentanza del collegio sindacale di Farmacup per cui sarebbe poi eventualmente il caso di ascoltare anche eh, dal, dalle loro voci una rappresentazione eh, dell'azienda eh, dell così come eh, in questo momento diciamo, sta vivendo e operando. Eh, di poche cose sono certo perché credo che l'incertezza poi ispiri sempre i migliori comportamenti da parte di tutti perché lo studio, la ricerca, insomma capire i fenomeni è sempre una cosa opportuna, però di questa cosa io sono abbastanza certo di quella che sto per dire di tutti gli argomenti che abbiamo trattato in questo consesso eh, forse quello di farmacup è quello che ha unito di più quest'aula trasversalmente tutte le forze politiche forse con qualche differente sfumatura ma con una chiara ottica che accomuna credo tutte le forze politiche tutti e 48 i consiglieri farmacup eh, lo ha già detto il collega il collega fassina insomma, cioè, se c'è bisogno insomma, di ribadirlo lo faccio, lo faccio anche io gestisce 45 farmacie all'interno del territorio in luoghi dove chi fa impresa nemmeno penserebbe lontanamente di aprire una farmacia perché? perché chi fa business eh, ovviamente eh, pensa a, non solo a far quadrare i conti no? ma anche a se lavora a produrre qualcosa per se stesso. Farmacap non ha un indirizzo prettamente commerciale, vale a dire sì, gestisce perché le farmacie sono delle attività commerciali. Comprano materia e vendono materia, no? Quindi eh, comprano a un prezzo, vendono a un altro prezzo e con quello che ricavano mandano avanti diciamo tutta la struttura. Quando una farmacia si trova in zone particolarmente difficili, le nostre periferie, quelle no, che poi tornano sistematicamente alla ribalta quando i cinque anni stanno per scadere, no, e poi nelle popolose periferie si va a cercare il consenso. È brutto dirlo no, quando stiamo parlando di una realtà come farmaca, però questo purtroppo accade è abbastanza fisiologico nella politica o almeno nella politica tradizionale Insomma, forse su questo punto di vista magari qualche cosa doveva, doveva e poteva cambiare chiudo la parentesi l'off topic come si dice in rete quello che eh, voglio sottolineare è che la vocazione di Farmacap non è quella di fare business ma è quella di portare servizi è, è un'ottica completamente diversa da quella che comunemente si potrebbe avere immaginando un'attività commerciale che apre in un qualsiasi luogo benché si tratti di farmacie insomma, che ovviamente vendono o comunque forniscono dei servizi che rispetto ad altre attività commerciali ovviamente hanno degli scopi più nobili. Scopi nobili che in questo anno farmaca, è stato già detto anche dal, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ha supportato in modo egregio perché quando eh, in zone senza, veramente lo dico con tutta la simpatia per, no, per chi abita no, in, queste, in queste zone un po' più complicate della città perché quando una farmacia so, a corviale fornisce un certo tipo di servizio non sta vendendo medicinali ma sta dando qualcosa di più alla popolazione, a quella popolazione che è un po' più in difficoltà rispetto ad altra quindi che ci sia lontanamente la possibilità che questo tipo di servizio non venga più fornito ai cittadini romani eh, beh, questa è una preoccupazione, una preoccupazione seria e ritornando al discorso che facevo in esordio vale a dire il fatto che c'è una posizione trasversale all'interno di quest'aula su farmacap dei 48 consiglieri vuol dire che 3 milioni di romani stanno dicendo all'esecutivo all'emmetti che rappresenta ovviamente per competenza l'esecutivo in questo assessore farmacap devi trovare la soluzione no, per fare tutta quella serie di cose che ha detto Fassina, sta dicendo Terranova, probabilmente dopo dirà De Priamo, Pelonzi, non lo so chi altro interverrà su, eh, su questo su quest argomento. Su questo siamo stati chiari, siamo stati chiari sin dal primo momento. Io ricordo una prima commissione fatta a settembre 2016 su Farmacap, insieme a, alla collega Gatini, forse era una prima congiunta. Ehm, commissione Bilancio, Commissione Politiche Sociali, in cui andammo a raccogliere ovviamente, perché eravamo appena arrivati, quindi molte cose non le conoscevamo, a raccogliere quello che, anche informazioni su cosa facesse Farmacup nel dettaglio, perché tutti conoscevamo quelle che prima erano le farmacie comunali lei magari classificavamo da comuni cittadini semplicemente farmacie del comune ma insomma non capivamo quello che c'era dietro dal punto di vista della, del supporto ai cittadini in termini di servizio le paragonavamo ad altre realtà ad altre farmacie private eccetera quindi quindi se 3 milioni di romani oggi stanno ribadendo questo evidentemente evidentemente sono successe due cose Ah, non abbiamo fatto, e uso l'abbiamo, perché ovviamente essendo un consigliere di maggioranza sento forte la responsabilità. Non abbiamo fatto abbastanza, perché se dopo cinque anni stiamo parlando dei problemi di farmacap evidentemente un po' di autocritica, no, guardiamoci negli occhi, facciamocela, perché una sana autocritica normalmente no, pone le basi per fare meglio da domani. Queste cose ce le siamo già dette, è vero, però eh, siamo costretti a ridircele. E finché ce le diciamo, vabbè, il problema è quando non ce le diciamo più. Io oggi mi sento di doverle dire e sottolineare nuovamente. Eh, quindi questa è la prima cosa. Non abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo commesso degli errori? Sì, abbiamo commesso degli errori. E questo no, io sento sempre narrare la perfezione da, da, da molte parti invece rappresentare ed essere consapevoli degli errori fatti anche qui è la soluzione per porre le basi per A. non commetterli più B. trovare le soluzioni e questo è l'altro aspetto, aspetto fondamentale abbiamo presentato un ordine del giorno credo che ogni forza politica qui rappresentata oggi ne abbia presentato uno non abbiamo utilizzato il ciclostile vecchia no? modalità di produrre le copie ma io credo che sostanzialmente diciamo tutti le stesse, le stesse cose. Non è, tollerabile, non è tollerabile quando ci siamo dati il mandato di mantenere pubbliche le società partecipate di Roma Capitale, non è eh, tollerabile eh, quindi andare verso, verso altre soluzioni, non è tollerabile quando. quando stiamo dicendo per realtà ben più complesse ai romani guardate facciamo uno sforzo per mantenere pubbliche le società partecipate di Roma Capitale sforzo che a voi romani nel tempo avrà anche degli effetti perché sono sempre i romani i cittadini di Roma che poi risolvono materialmente i problemi con il loro contributo giornaliero in termini di No, tasse che pagano di emolumenti che vanno a Roma Capitale, che non siamo solamente, eh, solamente noi con le nostre decisioni che poi ricadono sempre, eh, sempre su di loro allora, in conclusione perché evito di rifare no, la storia di, eh, di Farmacap che è presente all'interno dell'ordine del giorno stipendi o meglio, no, servizi Stipendi e salvaguardia dei posti di lavoro. Questi sono tre capisaldi imprescindibili, Assessore. Tra le altre cose, i bilanci e il piano di risanamento a luglio e novembre credo fossero già pronti. Novembre, il piano di risanamento, perché credo che abbia avuto una riedizione. Se abbiamo perso del tempo ulteriore o qualcuno ha perso del tempo, beh, questo tempo va recuperato. E io vorrei da lei un impegno preciso perché c'è una prima scadenza che bisogna rispettare e so che troverà la soluzione. A fine marzo gli stipendi ai dipendenti di Farmacap vanno pagati integralmente senza mettere in difficoltà famiglie che contano su retribuzioni anche relativamente basse e a cui non possiamo togliere quello che serve loro per vivere. Perché questo non è un, il momento in cui un'amministrazione come la nostra, che ha certi principi e si basa su certi principi, si può permettere di, non me, di, eh, di lasciare senza reddito e senza le risorse necessarie per vivere eh, e far vivere la propria famiglia 350 dipendenti di una società importantissima per Roma, per Roma Capitale. Stiamo investendo molto su questo, eh, Assessore. E quindi io le chiedo di darci una parola di rassicurazione in chiusura, quando spero vorrà intervenire dopo i nostri interventi, per dire che su questi punti lei prende un impegno, ovviamente a nome della Giunta e della Sindaca, per garantire ai 3 milioni di cittadini romani che glielo stanno chiedendo che Farmacup sarà salvata, sarà un'azienda che continuerà a fornire servizi ai romani, che i dipendenti avranno i loro stipendi e che i fornitori verranno pagati. Grazie.